Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video, oggi andiamo a parlare della nuova bici di casa Pinarello si presuppone che il nuovo nome sia Dogma F14 proprio perché il vecchio modello era la F12 il modello prima era la F10 il modello prima era la F8 e quindi il nome favorito dovrebbe essere F14 l'abbiamo vista per la prima volta nel secondo giorno di riposo del Giro d'Italia quando Fausto Pinarello è andato a trovare il Timinius Grenadier che utilizza biciclette Pinarello e ha sfoggiato questa bicicletta che agli occhi dei più attenti non era proprio la f 12 che utilizza tuttora il team Ineos Grenadier ma oltre a lui abbiamo visto Richard Carapaz utilizzare una bicicletta che non sembra proprio quella uguale ai suoi compagni di squadra e andiamo a vedere sia la bicicletta di Carapaz sia quella di Fausto Pinarello la cosa che salta all'occhio è il carro posteriore le due forcelle sono molto più sporgenti rispetto al modello della F12 attuale. di Difatti a primo impatto rispetto alla F12 questa è la cosa che balza all'occhio e Richard Carapaz sta comunque utilizzando una bicicletta riverniciata F12 ma non è proprio lei, proprio per questi dettagli che si sono fatti vedere. La bicicletta in sé a un occhio non attento, è molto simile alla f 12 attuale, se non si fa Caso a qualche particolare perché le linee del telaio sono abbastanza differenti e curate in un altro modo non si sa moltissimo ancora di questa bici ma sicuramente si è lavorato sulle fibre del carbonio al fine di assorbire tutte le vibrazioni e di mantenere comunque un carro molto rigido la cosa che non sappiamo è se Pinarello manterrà il trend di tutti gli altri marchi cioè di rimanere solo sul freno a disco e quindi levare le biciclette in commercio con il freno più tradizionale proprio perché il team Ineos Grenadier sono gli unici ad utilizzare ancora un freno più tradizionale e la bicicletta che sta utilizzando Carapace non ha un freno a disco e non ci resta che aspettare soprattutto al Tour de France che molto probabilmente verrà lanciata questa bici per scoprire meglio tutte le sue caratteristiche e se questo video vi è piaciuto non dimenticatevi di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati e io vi saluto e ci vediamo alla prossima